Ciao, sono Marco, sono a spasso con il mio fedele amico a quattro zampe che mi esorta a correre, lui vuole correre, è vivo, è vivace. Stavo pensando al mestiere. Ognuno di noi in un modo o nell'altro sceglie di fare un mestiere, sceglie una professione, anche se a volte molte persone dicono, beh, ho preso la prima cosa che mi è capitata perché mi serviva di campare. Ok, comunque in ogni caso hai detto sì a quell'offerta. Quindi in un modo o l'altro hai fatto una scelta. Ora, la mia riflessione è legata alla passione con cui si dovrebbe fare il mestiere, alla passione con cui si dovrebbe lavorare. Tutti quanti, dal lavoro più umile al lavoro più altolocato, dovrebbe essere professato con la massima passione. Il guadagno non c'entra niente. Se lo fai con la massima passione poi arriverà anche il guadagno, ma non c'entra niente il guadagno. In ogni caso il tuo lavoro lo devi fare con la massima passione. Per due motivi. Il primo perché vai a contribuire al miglioramento, eh, diciamo, del, della società in generale, il secondo è perché così ne rimarrai più gratificato, al di là di quello che guadagni. Quando lo fai il tuo lavoro devi essere gratificato dal tuo operato, devi essere soddisfatto di quello che hai fatto al termine del tuo lavoro, devi dirti sì, ho fatto veramente un bel lavoro. Il guadagno non è importante, il guadagno è un'altra cosa, se vuoi guadagnare di più ci sono metodi diversi per poter guadagnare ma fai il lavoro, spero che ti piace e fallo con la massima passione, mettici tutta la passione che puoi. Questo è un modo, come ti dicevo, per arricchire il mondo in generale, la società in generale e la tua vita nello specifico. Spero di esserti stato utile con questa mia piccola pillola che ho voluto condividere. Io proseguo insieme al mio fedele amico a quattro zampe che sta facendo buio e vediamo di tornare a casa, sani e salvi. Non mi resta che salutarti, con un abbraccio. Ciao. Andiamo King.